Marina Cascella, al compleanno del nuovo fidanzato c'è anche Salvatore. Carina e l'ex compagno Sasa festeggiano, insieme alla festa di compleanno del nuovo fidanzato di lei. In queste ore tanto si è discusso sull'identità del nuovo fidanzato di Carina Cascella. Questultima infatti, dopo aver rivelato di essere di nuovo innamorata, ha condiviso sui social le immagini della festa di compleanno organizzata per il suo attuale fidanzato. Sul web a chiedersi chi fosse l'uomo che carina bacia nelle foto sono stati molti. Al momento la cascella però è intenzionata a mantenere segreta l'identità di questultimo. In una stories su Instagram, infatti, invita gli utenti a non insistere su questo punto. La volontà della stessa poi viene si riconferma in altre immagini, caricate sul suo profilo sempre facendo attenzione a nascondere il volto del suo compagno. Un volto che, tuttavia, non è stato nascosto nelle foto seguenti è quello del suo ex, Salvatore Angelucci, padre di sua figlia Ginevra. A quanto pare a prendere parte ai festeggiamenti c'era anche lui, insieme a quella che oggi è la sua compagna. Carina Cascella ha già affermato diverse volte di avere un buon rapporto con entrambi. Dopo le vicissitudini dovute alla fine della relazione, adesso i rapporti tra lei e Sazà sembrano essere dei migliori. Qualche giorno fa la stessa Karina ha ironizzato anche sui messaggi ricevuti da suoi followers, i quali, dopo averla vista insieme all'attuale fidanzata di Angelucci, le hanno chiesto più volte come facesse ad essere amica di quest'ultima. Carina Cascella e la fine della relazione con Salvatore Angelucci. La fine della storia tra Salvatore Angelucci e Carina Cascella, inizialmente, non è stata di certo affrontata con serenità dallopinionista napoletana. Più volte la stessa in passato ha accusato Sassà di averla tradita e questo, per diverso tempo, l'ha portata ad essere molto diffidente nei confronti di lui. Oggi però Karina non sembra nutrire più alcun rancore per il padre di sua figlia. Per il bene di Ginevra infatti i rapporti tra i due adesso sono assolutamente pacifici e sereni.